Salve a tutti, miei cari! Ho scoperto in questi giorni che cos'è questo gioco che circola sulla rete, che si chiama Challenge. Ne sono stato una vittima, ma una vittima positiva. Il caro Don Alfonso, prendendo a prestito l'idea che viene da una canzone eh, del nostro Alex dedicata a Maria, eh, insieme di concerto con la nostra cara Lucia Vinci, eh, hanno avuto questa bella idea di passare di nome in nome e agli assistenti ecclesiastici del MEC eh, responsabili dei vari gruppi l'idea di dire una parola una breve riflessione dedicata agli abbracci celesti tutti noi ne abbiamo di bisogno e non c'è virus che questo ce li possa privare tutti noi abbiamo bisogno di abbracci spirituali Maria ne è espertissima e ne è una dispensatrice che mai si stanca non si stanca mai dell'umanità ferita pensate io mi trovo qui nella chiesa del Sacro Cuore che è una delle mie due parrocchie sotto il quadro che è copia dell'originale della Madonna delle Lacrime di Siracusa Maria che abbraccia Maria che piange significa Maria che partecipa in maniera straordinaria diretta, con empatia con viscere di misericordia potremmo pure dire a quelle che sono le sofferenze dell'umanità una persona che sa commuoversi sa partecipare delle preoccupazioni degli altri avere occhi che non lacrimano avere occhi secchi è una patologia ed è brutto e doloroso al contrario avere occhi che si sanno commuovere è indice di persone che sanno accogliere ma io vorrei salutarvi con l'augurio che il pianto di Maria possa tradursi in sorriso per la vostra vita. Un caro saluto a voi tutti, amiamo di più Maria che ci porta a Gesù, in questo mese teniamola maggiormente presente. E poiché devo nominare qualcuno, io ti nomino, caro Don Paolo, a dire tu due parole soprattutto ai tuoi cari giovani del Bacca. Così dal sud arriviamo al centro, prima Bari, poi Noto, e adesso tu, caro Don Paolo, dal Vaticano, tocca a te.